Buongiorno a tutti, eccoci ad un nuovo video, eh, un nuovo video che è dedicato sempre ad alcune frasi molto molto importanti, molto interessanti che eh, sto estrapolando da questo libro che sto leggendo, che vi faccio vedere, anche l'altra volta ve l'ho già detto, Market Wizard, lo vedete qui, eh, di eh, Jack Schwager. Ho già fatto alcuni video riguardante appunto... Ehm, Alcune, alcune risposte alle domande che Schwager ha fatto da alcuni top trader, fate conto che questo qui è una collana, vedete, di libri, eh, li sto rileggendo un po' tutti, poi c'è The New Market Wizard, questo mm, molto molto interessante, e eh, questo qua che non ho ancora letto in realtà, eh, Edge Found, Market Wizard, sono tutte, tutte quante, in tutti i casi, sono interviste a eh, importanti trader che hanno avuto risultati tangibili, e eh, sto leggendo questo, ovviamente sto andando piano, è in inglese, lo sto leggendo, rileggendo alcune frasi, me le sto rivedendo anche il mattino, prima di andare nella mia trading room dei, dei Platinum, no? E devo dire, almeno a me eh, piace molto leggere queste, queste interviste, perché il libro di trading classico, dove c'è spiegata una tecnica, va bene, ci può anche stare, ma lascia un po' il tempo che trova. Invece in questo, in questo caso, questa, in questa tipologia di libri, eh, ci mostra l'approccio del, del trader, ci mostra l'approccio diversi tipi di approccio di molti tipi di trader importanti, cioè trader che hanno comunque avuto risultati e eh, alcuni magari da, da, da molti non sono neanche tanto conosciuti ma appunto per questo ancora di più così ve li faccio conoscere e, ed è bello perché si trovano eh, molti punti in comune tra di loro, ma anche tra, devo dire, quelle che sono un po' l'approccio, la metodologia, la testa che da sempre io ho nel trading. E Quindi mh, voglio adesso prendere, estrapolare mh, alcune altre risposte che ho preparato qui eh, dal, da questo libro, che è quello dell'altra volta, praticamente Market Wizard, inter Interviews with Top Traders. Quindi... Quello proprio il primo, diciamo. Eh, in questo caso le frasi arrivano dal trader Michael Marcus, ok? Michael Marcus, che mh, era un commodity trader, eh, è stato lui tra l'altro poi a dire al buon, al buon Schwager di intervistare mh, Edward Seicota, quello dell'altro dell video, perché era stato uno dei suoi maestri. Eh, poi ci sono alcuni di questi trader che non volevano essere intervistati, volevano mantenere un profilo basso eccetera eccetera, poi alla fine hanno avuto comunque la possibilità di essere intervistati. Spesso il trader ha un profilo abbastanza basso e eh, molta molta umiltà no? nel proprio approccio anche eh, in generale diciamo. Quindi oggi ho tirato fuori queste 3-4 risposte a queste domande, sono abbastanza dirette, abbastanza rapide da leggere, ma soprattutto secondo me ehm, possono dare una mano, almeno eh, devo dire che mh, mi ci trovo molto e devo dire che quello che verrà fuori qui da, da, questa, da questa lettura eh, è una delle cose che devo dire a me ha fatto fare un po' il salto, cioè... Mh, riuscire a fare adesso vedrete di cosa si parla un certo tipo di salto in quel modo nel trading eh, credo che sia proprio una delle caratteristiche che permetta di switchare i risultati in meglio allora andiamo a vedere cosa diceva il buon uh, Marcus Michael Marcus allora eccolo qua prendiamo prendiamo qua anzi aspettate che ve la apro proprio completamente allora, che cosa diceva? Allora, eh, quella in azzurrino, ovviamente, è la parte che volevo tenere che, mm, senza leggere troppe cose. Allora, la prima domanda eh, che fa il buon, il buon Schwager a Michael Marcus è: When you place an order. Quindi, allora ve la dico in italiano: allora, quando tu piazzi un ordine e quindi vai in posizione, eh, questo è accompagnato anche da un ordine per uscire, eh, quindi un po' un ordine stop-loss, diciamo? E lui dice: Sì, assolutamente sì corretto uh, un'altra cosa è che una posizione eh, è che eh, se una posizione non la senti più giusta diciamo eh, appena posso mh, lascio stare, mm? cioè vengo fuori eh, non essere imbarazzato nel cambiare la tua testa nel cambiare idea e uscire è super questa cosa eh? eh io Penso che se voi chiediate ai Platinum, io tante volte cambio, change my mind, no? Cambio la mia testa, cioè io entro in posizione e poi in maniera molto tranquilla potrei uscire anche il giorno dopo o quando vedo che non ci sono più le caratteristiche. Ecco, non, non sono imbarazzato. E in questo caso provate a pensare, mh, se siete voi il vostro conto, non dovete essere imbarazzati assolutamente, no? Io... Eh, noi siamo in una community di quasi 200 persone in questo momento e deve essere una cosa tranquilla ok? poi lui gli dice eh, così se tu eh, metti, fai un trade e 5 minuti più tardi non lo senti più giusto eh, non, pensi, non pensi di te stesso non pensi con te stesso eh, beh se esco così presto il mio broker penserà che sia un idiota e lui dice: Sì, esattamente. Um, se tu diventi insicuro eh, riguardo una posizione eh, e non sai cosa stai facendo, esci e basta. Tu puoi sempre rientrare. Quando sei in dubbio, esci e fatti una buona notte dormendo. L'ho fatto moltissime volte e il giorno successivo, Uh, e e la, la giornata successiva tutto mi era più chiaro. Anche questo è un qualcosa che mi vede totalmente in accordo, ma totalmente più che in accordo, in sintonia, diciamo. In effetti, quando una posizione non ci fa più stare tranquilli e sicuri, una volta vi ho detto che spesso nel trading si guadagna non tanto perché, beh, ovvio che si deve avere, cioè si deve sapere quando comprare, quando vendere, avere una metodologia, eccetera, però. I risultati poi arrivano quando siamo sicuri di quello che facciamo, cioè quando eh, ci crediamo, una volta ho fatto questo esempio, no? quando, se ci crediamo, e quindi il fatto anche di non crederci più, per esempio, è importante. Cioè, lui dice, infatti, quando sei nel dubbio, esci e vai a dormire, fatti una buona notte di sonno. Il giorno dopo si fa sempre tempo a rientrare al massimo, perché vedi tutto più chiaro. Infatti, noi spesso diciamo... Meglio sempre attendere l'indomani, a meno che non sia entro magari la sera, però magari è una cosa che sto guardando da due o tre giorni, che sto aspettando proprio, è, è stata razionalizzata bene. Ma, riusci, oppure esco, se non sono più sicuro quella sera no, di essere nel, nel giusto perché la situazione non mi, è, non mi rende più sicuro, usciamo, facciamo sempre tempo poi con ulteriori conferme a rientrare il giorno dopo. Assolutamente in sintonia. Credo che se c'è qualche platinum, che anzi, se vuole scrivere qualche commento su questo video, mi farebbe molto piacere perché eh, sarebbe confermerebbe quello che è la nostra metodologia. Que questo, questa parte dell'intervista, secondo me, è proprio il top, anzi rafforza ancora di più eh, questa cosa che ho. E soprattutto devo dire che mh, da quando sono anche più elastico in questo, i miei risultati sono migliori. Do you sometimes? Cosa che gli dice poi il buon schwager a ah, Michael Marcus? Gli dice, um, poi qualche volta um, torni uh, nella stessa posizione dopo che sei uscito, sì, spesso il giorno successivo gli dice, mentre sei dentro al trade non riesci tanto a pensare. Quando tu sei fuori, beh, tu riesci a riflettere e a pensare più chiaramente. Assolutamente vero anche questo. Ovviamente qua dobbiamo essere bravi a distaccare, a avere sempre una visione il più possibile oggettiva no? della posizione su cui siamo dentro. A volte si nota come chi ha una posizione poi fa tutte le analisi in linea con la sua posizione, no? addirittura inserisce delle trend line che sono più come le vole vorrebbe vedere o cose di questo tipo. Invece no, noi dobbiamo eh, pensare come se fossimo fuori dal trade e a volte se essere fuori dal trade ci fa riflettere in maniera più corretta, usciamo e al massimo rientriamo. Eh, io faccio sempre questo, mi faccio sempre questo esempio. Se io adesso fossi, non fossi dentro a questo trade, comunque mi piacerebbe essere dentro su quel trade, oppure eh, rimarrei dentro quel trade, se la risposta è non lo rifarei più o non ci sarei dentro, beh, meglio uscire ok? Non abbiamo l'imbarazzo, come diceva prima, non pensiamo ah, il mio broker forse pensa che io sia un idiota chi se ne frega? Cioè quando siamo in dubbio, usciamo al massimo, rientriamo sul prossimo swing sul prossima conferma senza nessun problema ultima parte che diciamo chiude il cerchio, dice qual'altro consiglio eh, daresti al trader neofita e lui dice forse il più, la, più la regola più importante è di tenere duro eh, sulle posizioni che stanno guadagnando e tagliare quelle che stanno perdendo Vabbè, questo Quindi è un un classico di, di borsa ma che in realtà anche se sembra così, no? una frase un po' messa lì è assolutamente vero e sono in totale accordo spiegando dicendo eh, entrambe le cose sono ugualmente importanti se cioè, tu non stai con le tue winners quindi con le tue posizioni in profitto tu non sarai in grado di pagare per quelle che sono in perdita rischio rendimento avete capito quindi questo è importante quindi cerchiamo di tagliare quindi non c'è una posizione che è sana la vediamo che non ci piace più, tagliamola io metto dei paracaduti per esempio e poi magari addirittura la chiudo molto prima, in questo caso ho migliorato in maniera esponenziale il rischio di rendimento per esempio, davvero eh? magari ho posizioni che chiudono veramente a pochissima perdita e poi delle posizioni che invece rispetto a quelle perdite hanno un rapporto di rischio di molto molto più grande di 1 a 10 addirittura può succedere no? proprio perché la media delle perdite rispetto alla media dei profitti sono talmente diverse in questo modo qui che hanno un rapporto enormemente a favore dei profitti. Quindi questo significa tagliamo le perdite e facciamo correre i profitti. Correre non vuol dire che ti bendi gli occhi, stai un anno su una posizione e la guardi più. No, questo, ovviamente con degli obiettivi, ma cerchiamo di entrare e capire approfondendo quello che ci sta dicendo Michael Marcus. Se tu non fai così quindi non stai un po' di più su quelle che quando il mercato ti dice che potrebbe continuare e invece magari ci stai di più quando sei in perdita non sarai mai in grado di pagare per quelle posizioni in perdita e quindi alla fine ne risulterà un conto in perdita un conto che non è eh, in guadagno e quindi un trader che purtroppo no, non è profittevole questo è Bellissimo ragazzi, io non so se sono io che mi innamoro di questi eh, adagi, di queste, di queste frasi, di questi trader eh, in un'intervista, poi tra l'altro io queste cose le tengo come preziose regole del mio trading e spero che eh, ne facciate anche voi uso, eh, usando sempre la testa e soprattutto non innamorandovi mai di posizioni quando quelle posizioni probabilmente non ha più senso tenerle. Va bene, allora a questo punto io direi che anche oggi abbiamo concluso. Questo sabato ho voluto fare un video di questo tipo. Io vi saluto, vi auguro ovviamente un buon weekend. Prima di tutto, eh, non vi ho detto all'inizio, volevo dirvelo, eh, dovete ovviamente, eh, se vi è piaciuto questo video, mettere mi piace e iscrivervi al canale. Soprattutto iscrivervi al canale se non siete iscritti e se questi tipi di video, il nostro approccio al trading, eh, il nostro modo appunto di approcciare i mercati, vi interessa, vi piace, vedete che vi dà una mano e vi supporta. Quindi ci farebbe molto piacere che metteste un like e eh, vi iscriveste a questo canale. Direi che per oggi è tutto, io vi auguro una buona continuazione, un buon fine settimana e noi ci vediamo presto con i prossimi video, e le prossime live. Un saluto a tutti, buon tre.